Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video io sono Bruno Magno e saluto a tutti gli studiosi che mi stanno guardando vi ricordo per i nuovi studiosi che studiosi sarebbe nuovi, nuovo con cui tutti i youtuber chiamano i loro spettatori e io li chiamo studiosi anche se mi guardano molto adulti e eh, persone già laureate anche piccole persone eh, mi raccomando iscrivetevi subito al mio canale mettete un bel mi piace pollice in su, tutto il resto che volete e che vi piace e commentate anche questi video, oggi cosa parleremo se lo dite test VM, ovviamente non faremo un test su persone con test atomico o niente di il resto ma vabbè, se volete che facessimo vedere una lattina di Google Gola, scriverò nei commenti raggiungiamo i 10 mi piace, 20 mi piace, 30 mi piace, 10 commenti, 20 commenti eh, raggiungiamo i 200 iscritti, lo non faccio perdere soldi per comprare una lattina di Coca-Cola, che in realtà me abbiamo tutti i giorni, c'ho pure in e... e Allora, oggi cosa parliamo, Oggi parliamo insomma, uh, un piccolo video piccolissimo per spiegare, me l'hanno chiesto, per spiegare come cavolo si fa a condividere il link. E... Allora, un attimo, mi sono aperto una scheda di burro. Okay, scusate, mi sono aperto una scheda di, di word per censurare alcune cose che ovviamente sono cose mie personali allora, per uh, condividere il link basta andare su partecipanti quindi qua sotto posso ingrandire, sì, partecipanti e ci sono io, tutti i partecipanti, tutti i tizi poi c'è, poi basta che voi premete invia e un attimo che ci ho, se ho pagato con lo zoom e, eh, inviare eh, invita persone a entrare nella riunione e poi c'è il codice di riunione sotto, qua sotto vedete che c'è la password che adesso per censurate perché la riunione è mia basta che potete scegliere di inviare il in vostro eh, indirizzo per gmail o per whats o per una per le mail oppure basta che scrivete copia invito quindi qua avete copia invito lo potete condividere a chiunque quindi se io per esempio eh, so, voglio andare su lo voglio condividere su discord ma per ne so prima che è venuto posso condividere. Se, condividere se voglio aggiungere al mio calendario lo posso fare eh, se voglio condividere i link in presentazione uh, documenti di, wall, di, wall mod, di wall, um, documenti posso farlo se voglio condividere iMagini su classroom posso farlo posso fare tantissime cose c'è cioè ma la cosa che io vi voglio parlare oggi come con i video su whatsapp cosa vuol è andare su whatsapp su sito whatsapp web su google e vi compare eh, eh, questa che venite qua su eh, questo whatsapp web scan code e scansionate il codice e vi uscirà whatsapp web eh, guardate rifacciamolo questo so, bastonate eh, in settaggi e fate così semplicissimo allora c'è cioè, un attimo il problema con se voi prendete il vostro telefono, se è Android andate su WhatsApp Web selezionate il codice e vi fa vedere WhatsApp Web anche sul PC invece per l'iPhone è più difficile perché dovete andare in settings, quindi impostazioni e poi c'è WhatsApp desktop e in automatico vi si connetterà mi raccomando inquadrate bene il codice che sta qua sopra grazie eh, di tutto, ciao a tutti